si appoggia a la diesis, chiamiamolo così in un senso ascendente, quindi non suona più corretto. La battuta di 9 ottavi suona così.